Ciao, sono Emanuele Fortunati e sono un coach. Come coach cosa faccio? Non ti dico come vivere la tua vita, non ti dico cosa è meglio per te e non ti dico quello che devi fare e come. Semplicemente mi metto davanti a te e ti faccio da specchio. Ti aiuto a vedere quelle cose che non riesci a vedere ma che ti stanno rallentando, che non ti lasciano esprimere tutto il tuo potenziale da un lato e dall'altro lato ti aiuto a esplorare quello che davvero desideri creare nella tua vita perché è già lì quello che ami creare, però purtroppo si nasconde tra incertezze, dubbi e paure, e quindi io semplicemente faccio da specchio. Oggi però non voglio parlarti di me in quel senso. Oggi voglio svelarti un segreto. Che nonostante io sia un coach, che nonostante io davvero aiuti persone a creare risultati straordinari, io sono rotto. Sono distrutto, non sono assolutamente arrivato, non sono perfetto. Anzi, cado ancora spesso nella depressione, Ancora mi arrabbio e spacco le cose e ancora mi ritrovo a piangere da solo nella mia stanza e non capisco perché sono al mondo. Te lo sto dicendo non perché voglio così ispirarti una lacrima o oh povero Emanuele, te lo sto dicendo perché c'è l'illusione che un coach deve essere perfetto. C'è l'illusione che una persona che sembra arrivata dal di fuori sia perfetta, abbia delle qualità da supereroi, che abbia tutto sempre sotto controllo, ma la realtà è che non è così. Siamo tutti danneggiati in qualche modo, io proprio per primo. Solo che da quando ho iniziato a fare il coach ho nascosto questa cosa. Pensavo di dovermi mostrare perfetto, di dover mostrare che ero arrivato, che avevo tutto sotto controllo, che la mia vita era la vita dei miei sogni. E non è così. Come ti ho detto soffro ancora di depressione, come ti ho detto spacco ancora le cose, come ti ho detto piango, e piango tanto. Però c'è una bella notizia, che nonostante io sia così danneggiato posso comunque creare la vita che amo. Nonostante sia così danneggiato posso comunque avere l'onore di aiutare tante persone a evolversi, a crescere. Posso dipingere, posso scrivere, posso recitare, posso giocare a calcio, posso correre maratone. Questa è la bellezza, la bellezza che non bisogna essere perfetti, non bisogna essere arrivati, non bisogna avere tutto sotto controllo e tutto in ordine nella propria vita per creare quello che si desidera. Se stai aspettando di avere tutto sotto controllo, se pensi che certe qualità, certe doti ce le solo alcune persone che siano speciali, scusami se te lo dico con franchezza, ma ti stai dicendo un sacco di cazzate. Come me le sono dette io per tanti anni, come me le sono dette io fino a un secondo fa prima di registrare questo video ho speso tante energie a mascherare chi sono davvero, a mascherare le mie debolezze, a mascherare i miei difetti, a mascherare cosa penso che la gente non apprezzerà di me. E tutte queste energie invece, da esso in poi le posso utilizzare per continuare a creare quello che amo. Sapendo che nel momento in cui quello che crea... ah, vedi, faccio casino anche coi video, ma nel momento in cui creo quello che amo, mi sintonizzo su quella frequenza d'onda, avrò sempre meno depressione, mi arrabbierò sempre di meno, piangerò per le delusioni sempre di meno. Perché? Perché mi godrò il viaggio, mi godrò i miei risultati. E poi? E poi finalmente posso essere me stesso. Posso aprirmi e dire a un amico, ehi, nonostante faccio il, co il coach, la mia vita è un casino. Aiuto gli altri a creare robe e a volte io non riesco a creare quello che desidero. Ecco allora come ognuno di noi è danneggiato in qualche modo, ognuno di noi ha i propri limiti, le proprie debolezze, i propri difetti, chiamali come vuoi, ma ognuno di noi può anche scegliere di ignorarli in qualche modo e di sintonizzarsi su quello che ama. Questo lo auguro a te, lo auguro a tutte le persone nella tua vita, ma in realtà lo auguro anche a me e a tutte le persone del mondo, perché al momento in cui ognuno di noi sceglie di esprimere il proprio potenziale invece di cercare di eliminare o nascondere o mascherare o superare i propri difetti, le cose cambiano. Immaginati un mondo dove tutti siamo ispirati e motivati perché tutti facciamo e ci concentriamo su quello che vogliamo davvero fare. Wow, oh, che mondo sarebbe. E tutto parte da te e da me, dal fatto che siamo io e te qua davanti e guardandoci negli occhi ammettiamo di non essere perfetti. E poi però scegliamo di andare avanti lo stesso e di creare la vita che amiamo, senza sé, se, senza ma.